Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui è il vostro Palmerone98 e benvenuti in questo nuovo video. Sapete quanti canali di qualità si riescono a trovare su YouTube? Pochissimi! E sapete quanti canali di merda? Riescono a trovare soprattutto in tendenza Ve lo dico subito troppica, Pertanto ho deciso di dare inizio alla rubrica PALMERONE SPONSOR Diciamo che una tipologia di video simile la iniziai tempo fa quando parlai di un canale BFX, ovvero Aracris Che io saluto e consiglio vivamente di andare a seguirlo Dove insomma parlavo dei suoi video e degli ottimi contenuti che portava su YouTube E io oggi parlerò non di uno, non di due, ma di cinque, e dico cinque canali che portano dei contenuti davvero ottimi E arricchiscono quella poca qualità presente su YouTube Italia Ma bando alle ciance ragazzi iniziamo con il primissimo video di Palmero SPONS So... La prima persona che voglio nominare è uno youtuber con un canale da poco più di 200 iscritti, che porta contenuti interessanti sulle meraviglie della tecnologia e dell'informatica. Parlo di Dr. Tech, un ragazzo molto bravo nel presentare e recensire prodotti informatici e tecnologici di buona qualità, come tastiere, cuffie, casse, droni e tappetini luminosi. Nei suoi video spiega sempre in maniera dettagliata e professionale, devo dire, i prodotti da lui presentati. Inoltre per qualunque domanda o curiosità è sempre molto Disponibile E l'ho potuto constatare io stesso Tra l'altro vi ricordo che la versione 2.0 della mia sigla È stata realizzata proprio dal dottore E io di questo lo ringrazio tantissimo Uno dei video che consiglio vivamente È il secondo episodio di Fai da Tech Dove Dr. Tech spiega come realizzare Tappetino per il mouse luminoso Può sembrare una cosa molto strana a sentirla Ma guardando il video devo dire che il dottore Riesce a spiegare in maniera semplice e anche professionale I vari passaggi per realizzare l'oggetto già citato Insomma, un canale consigliatissimo, soprattutto per gli appassionati di questo format. Il prossimo canale di cui voglio parlare si chiama Rullo di Samburi. Chris Idea, un canale con ancora pochi video, vero, ma molto particolare che mi ha colpito molto per l'accuratezza e la qualità presente nei suoi video, specialmente nei corti, che sono il suo punto di forza secondo me. Prendiamo per esempio uno dei video che mi colpì molto quando scoprì della sua esistenza, ovvero il Natale di Mr. Hyde. Oltre all'eccellente qualità video ed audio e a un'ironia molto genuina, Chris fa un buon uso delle inquadrature e del montaggio all'interno del suo corto. Ottimi usi dei piani medi, campi lunghi, campi medi, profondità di campo e piani in sequenza ben girati. Ho apprezzato anche che abbia conservato il suono dell'ambiente durante la scena del parco, coordinato molto bene con la soundtrack e le azioni degli elementi diegetici presenti nel profilmico. Lo so che la realizzazione di questi corti richiede molto tempo, ma vi assicuro che l'attesa sarà ben ripagata. Crisidea signore e signori, un canale con poco più di 3000 iscritti ma che col tempo potrebbe raggiungere anche i 300.000 e perché no potrebbe anche raggiungere il milione. Il terzo canale che intendo consigliarvi porta contenuti molto inerenti al mondo di YouTube Sto parlando di un canale di critica conosciuto con il nome di simpatia non pervenuta Voi direte Ma palmeroni ma ci sono un sacco di canali critica su YouTube Perché dovrei seguire un altro canale clone di YouTube fa cagare? Togliendo il fatto che un canale che porta la stessa tematica di altri canali Non sarà mai uguale ad essi A meno che non copi video altrui frame per frame o parola per parola Il mio canale infinito e Cubi Passeremo per i copioni In realtà prendiamo solamente spunto prendiamo qualche informazione nel caso in cui l'umanità scompaia improvvisamente non ci vorrà molto tempo perché se ne vedano le conseguenze imagine that all people suddenly disappeared from the planet the reason is irrelevant pensione in poco It tempo le centrali idroelettriche, months, le paleo so eolite di pannelli solari sola ah, oh. prendiamo solamente spunto Punto. Simpatia svolge una critica e un'analisi molto accurata dei canali di cui tratta nei suoi video. Un'altra cosa che mi piace di questo ragazzo è il suo modo di parlare. Utilizza un lessico che definire ottimo sarebbe un eufemismo. È un'ironia davvero ben congeniata Sono molti i video che hanno suscitato il mio interesse per questo canale. In particolare il video in cui Simpatia riesce a smontare pezzo dopo pezzo ogni parola pronunciata da quel e qui prendo in prestito una parola da Tutubo, Birbone di Mr. Hyde. E non solo lui, cito anche video in cui critica Joker, Anima, Pizza TV, Blur e molti altri. Un canale davvero interessante che non ha nulla da invidiare a canali grandi come quelli di YouTube Fa Cagare o Mr. Flame. Se siete appassionati di videogiochi, poop e quant'altro, vi consiglio di iscrivervi al canale di Walger. Lo so che molti di voi sanno già che ho fatto delle collaborazioni con questa persona e molti diranno Eh ma palmerone98 tu parli di lui solo perché è un tuo amico, nè nè È vero, io e Walger siamo oltre che colleghi anche amici fuori da YouTube pure. Ma non per questo mi viene impedito di dire se un contenuto mi piace o meno, che sia di un amico o nemico. E Walger porta video molto interessanti e anche ben editati. Vi cito video come le 5 app più utili per il suo smartphone O quello che una visual novel nasconde, Doki Doki Dove argomenta i temi trattati in modo preciso e ben strutturato Facendo uso di un ottimo editing pure E che dire del video, le canzoni dei videogiochi che non scorderò mai nella vita Uno dei video meglio pensati da Wogger, Dove tenta di far immergere lo spettatore non solo nelle soundtrack da lui nominate Ma anche nelle storie stesse dei giochi che vengono accompagnate da queste Riuscendoci pure aggiungerei Come è possibile che un canale che Porta questo genere di qualità Possa aver accumulato in 4-5 anni Solo più di 180 iscritti La logica di Youtube proprio L'ultimo canale che intendo sponsorizzare è il canale di Shido Lionheart Games. Alcuni di voi lo conosceranno per gli Harry Potter e Musical. Beh, sappiate che il buon Shido è un amante di videogiochi oltre che di Harry Potter, e sul suo canale di gaming porta giochi di ruolo e di avventura, molti dei quali sono inerenti al mondo di Harry Potter. Inoltre, se siete appassionati del retro gaming, sappiate che Shido porta sul suo canale videogiochi del passato oltre che nuovi. Inoltre devo dire che è uno dei pochi youtuber italiani che sa ancora intrattenere tramite i gameplay. I suoi video non hanno nulla da invidiare a canali con milioni di iscritti come Joker o i vari mates per esempio. Sul suo canale trovate e troverete contenuti riguardanti titoli come Final Fantasy, Harry Potter, Golden Sun, One Piece, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Kingdom Hearts e tanti altri. Bene gente qui finisce il video Se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e Iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata anche ai vari social che trovate in descrizione Mi raccomando visitate i canali nominati da me in questo video I cui link li troverete sempre in descrizione E se volete che io veda e in caso sponsorizzi il vostro canale In un prossimo video scrivete sotto nei commenti Hashtag Palmerone Sponsor E noi ci rivediamo con un nuovo video Ciao a tutti